Fra, ma tu cosa fai a Natale? Di solito, cenone, famiglia, tu? Ma uguale Ma qui di solito non ci fai niente a Natale? Sì, qui di solito fanno la festa aziendale Ma dai, e è com'è, una figata? E' come got that house with my tiger hop in that i got places to go but time is precious, my ride, ride, ride around, ride around. you know i'm around carino no raga o stanno no eh got that house with my tiger hop in that i got places to go to seat, time is precious, my anche alla lotteria